Ho aperto gli occhi e forse proprio in quell'istante ho capito che lei era, è e sarà la donna della mia vita. Aprire gli occhi e ritrovarsi accanto una dea della bellezza e dolcezza è qualcosa di meravigliosamente impossibile.